E prepareremo delle girandole. E occorrono un coperchio, una scatola di scarpe, fogli di carta, stuzzi cadenti, compasso o coperchi di due misure diverse, o delle sagome rotonde di dimensioni diverse, poi delle forbici, una matita e delle cannucce da bibita. Allora, prendiamo il nostro foglio, il compasso e disegniamo due cerchi di dimensioni diverse. Allora uno più grande e uno più piccolo all'interno. Ecco fatto, prendiamo la riga e la matita e disegniamo delle linee e... Distribuite in maniera più o meno distanziata lungo tutto il perimetro, così. Ecco fatto, un bel sole. A questo punto ritagliamo lungo il bordo esterno del cerchio. E adesso lungo i raggi, solo lungo i raggi. Ecco, a questo punto dobbiamo piegare. In questa maniera vi faccio vedere così le pieghe tutte nella stessa direzione ops qui non ritagliata vedete se vorrete all'interno potete decorare la girandola adesso prendiamo il coperchio delle scarpe prendiamo gli stuzzicadenti e inseriamo gli stuzzicadenti nel coperchio delle scarpe ecco fatto Io ho già preparato un'altra girandola e l'ho decorata in uno smile. Quindi inserisco le girandole, inserisco negli stessi calenti, prendo la cannuccia e a questo punto ah, soff dovete soffiare nell'interno delle pieghe, quindi in questa direzione. All'interno delle pieghe Direi che girano. Spero vi sia piaciuto. Ci vedremo presto. Ciao!